Ciao, ciao ciao raga! Ciao raga! <ride> no, nuovo video. Nuovo video! A grande richiesta, visto che ci avete richiesto. Esatto. Allora, un video in compagnia, <coughs> lo facciamo se, se riesco sì, a parlare. Sì, sì, sì. Ok. Eh, innanzitutto scusateci se sembriamo straviche, ma perché come al solito è splittato sul tuo telefono. Eh, esatto, quindi, quindi un po' guardo un po il suo qui, e lei un po' guardo il mio. Per papà dice, no? Se no guarda ci guardiamo in faccia. Esatto. <ride> Vabbè. Vabbè, sì. Come al solito, molto bene. Molto, molto bene. Vogliamo iniziare? Ah no, ma spieghiamo un po'. <ride> sì. Dunque. Oggi video un po' particolare. Video particolare ma molto carino. Mm, lei ha portato delle cose che ha fatto lei e io l'abbinerò a, un, a film, un film. Che lei ha visto. Esatto. E quindi che ci spiegherà questo e, film. E, e ho anche le spiegazioni da... Esatto. E cosa c'entra... La mia cosa con il tutto, ovvio, ovvio, ovvio. <ride> lei non lo sa a che cosa li ho abbinati, non ho... esatto. È <ride> una sorpresa anche per lei. Esatto. Vini. Okay. Molto vini. Ok. La scorsa look? Ma no, prima non ce no, dare, la vogliamo dare! Ma che mi vado a Scusate, eh, cosa... io non sono. Oddio, mio occhiali. Non sono tecnica della eh... scorsa look. Vabbè, eh... io come al solito sono acqua e sapone. E, e io ho, ho fatto il... il blu il blu per... Perché l'ho preso chiamare. più io, no? Eh? Perché ti ho preso a Bogni No, per chiamare il, il blu di qua e, e basta io invece ho, ho, messo, ho messo il tuo Whirl Poi ho detto eh. no, poi dopo sembra un po' smorto E ci ho passato sul primo Rossetto eh. a caso ah. che ah. era il Rebel Che lo c'entrano amazzo, però va bene <ride> È bello fare queste cose Sì, sì. Questi Rebelo no. tre colori che non c'entrano non ci beccano mm. Non ci beccano niente mm. Va, va bene, bene. Vai. Allora Vediamo un po' Primo gettino che pesco dalla Ah, ma ci vedo meglio oh, <ride> Vai Vai io ho la borsa, la borsa. Sì. Allora, primo oggettino che vecchi. Che vecchi. È... Ah, e... Un gatto. È... Un gatto che io ho fatto per Paola. Riporta Paola style ricamato a mano, che vabbè non esatto. si vede, però c'è. Sì, sì. La, crava crava la, la cravatta l'ho messa, messa io. io l'ho messa io, l'ho messa io. E il film qual è? A spasso con Bob Che io naturalmente non ho visto, non hai visto? vabbè Strano, perché io li <ride> gelico <conto> tutti <ride> È un bellissimo film, dovete vederlo assolutamente Praticamente parla di un ragazzo Senza tetto e tossicodipendente In recupero però, si sta curando E si guadagna da vivere come artista di strada A un certo punto gli entra in casa un gatto Rosso lo chiama Bob e praticamente va in giro con questo gatto rosso come se fosse Jimmy Winnie. Va sulle spalle e quando suona il gatto sta lì ad ascoltarlo e la gente ovviamente si avvicina, l'ascolta di più perché sai il gatto fa da richiamo. E comunque è una storia vera, verissima. Ma non è che bella questa cosa del gatto? Sì, è una storia vera. Um, adesso non so dirvi come si chiama... Il, il protagonista vero, eh, però fa anche un'apparizione nel film ah. e, e adesso i protagonisti principali parte il gatto Bob. Il protagonista principale aspetta, che morto, Mo, te lo dico. È James Bowen. Uh. È molto carino. ci piace molto. Più del, eh, del ragazzo originale, vabbè, ma questo è ovvio, sai nei film. Ovviamente. Invece il gatto ecco una cosa eh, particolare. Il gatto del film è proprio lui, è proprio un Bob. Eh, veramente, è proprio, proprio lui. Bella questa curiosità. Sì, sì, bella, sì. bella ci piace. È la, la mettiamo. Quindi, un Bob. Vai. Poi, un altro. abbiamo appena passato uh. le feste natalizie uh. e abbiamo un Babbo Natale. Babbo Natale, qui in primo Un mini cuore. Bello. Il mini cuore si toglie. Perché? Così, così. Ah no, ma si toglie nel senso... No, si che toglie dover... perché si mette nella tasca okay. L'amore che dona i bimbi Allora, Babbo Natale, a chi lo abbino io Al film Miracolo nella 34esima stella Hai visto? Sì, quello sì Nel 1812 <ride> quando c'era Io il... c'ero Esatto no. Allora Uh, magari tanti di voi lo conoscono. Sì, io l'avrei abbinato mia. tipo la vita è bella che è il classicone, e, e lo però so. forse è troppo classico. Cioè no, io volevo più una storia di Babbo Natale, capito? E infatti, infatti questa è la storia di una bambina ciao, ciao, che ha una vita un po' così uh, e va da Babbo Natale, periodo, na periodo natalizio, va da Babbo Natale e eh, gli chiede delle cose. Lei ci crede molto a Babbo Natale. Questo signore che fa il Babbo Natale, sapete quello dei grandi magazzini in America? Alla fine sembra veramente Babbo Natale perché poi eh, farà avere alla bambina tutto quello che ha chiesto. Quindi insomma è una favola proprio per i bambini ma anche per gli adulti per crederci in Babbo Natale posso dire una cosa anch'io su, so. questo, su questo tema? Io invece segnalo anche un altro film sì. che è bellissimo, è un libro voi che amate leggere mm -hmm. che si chiama uh, Fuga dal Natale e di cui tra l'altro anche Duca von ha parlato in una delle eh. sue recensione. Ciao! Ciao. Ehm, che a me piace tantissimo mm. è un libro di Grisham oh, insolito, perché lui sai che di solito parla di sì. avvocati invece è no, vero. è questa coppia che ha la figlia che parte per, per lavoro in uh -huh. Sud America e loro decidono di non festeggiare Natale ah, e okay. succederanno tutta una serie di cose lo devono festeggiare per forza sì, perché la figlia poi torna <ride> all'improvviso e quindi loro <ride> si trovano a dover organizzare tutto quello che non hanno fatto, ma è divertentissimo quindi guardate, non c'è è. No, è, è, è carino, andatelo a vedere, okay. perché, cioè andate a vedere guardatelo perché è carino ok o leggete il libro che è ancora più bello. Esatto. Oh, il fungo. Ma il fungo allucinagino non lo vuoi? Io oggi vi presento la manita muscaria. Allora il fungo sì. Se... in realtà è un puntaspiglio. Mm. Come qualcuno si è messo, eh? mi ha chiesto un cacciapolvere come lo chiamo io. Cacciapolvere? Eh sì, perché una signora me ne ha chiesto una serie, cioè le serie ha messi per casa. Vuoi non ah. avere una marita Moscowia in casa? No, no, ma veramente, ma chiedetegliele tutte, lei ve le farà molto volentieri. Sì, perché... Io invece l'ho abbinato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Eh, con questa parte oh. crescerò e con questa parte no. di Allora, questo è uno dei miei film preferiti in assoluto, perché io sono Alice eh, nel paese delle meraviglie. Io sono più il bianconiglio, sempre in ritardo. <ride> ecco, ok quindi eh, questo del film 1951. Io, io c'ero, no io, io no Io c'ero Lo conoscete tutti C'è questa bambina Non vero non c'è neanche tu non Ma loro sanno che io c'ero <ride> C'è questa bambina film film cartone animati ovviamente Che si addormenta Mentre la mamma le sta spiegando storia Vabbè e Si addormenta Ma si è fatti, anche a me le ricordava E fa questa storia Allucinogena se può. <ride> è allucinante. Sì, perché assolutamente <coughs> sapete che. E lì diciamo, ma liceamele meno perché no, veramente. <ride> sullo qualcosa esatto. Uh, di Lewis Carroll, che secondo me è lui, sì, che ci dava dentro di bomba. <ride> molto. E quindi uh, arriva ad un certo punto che si deve rimpicciolire e poi anche In diventare sì. grande, grande. E che cosa fa? Prende un pezzettino di fungo e lo mangia, poi... Che lo usa con la regina di cuore? No? Anche, anche, ma in tutto filo, sì. l'ho appena visto due settimane fa. A un certo punto, siccome mangiandone un pezzettino diventava troppo grande, eh, le dà semplicemente una leccata che faceva prima. Sì. Era già abbastanza. Magari... Diciamo, Io, al solitù, diceva no? Luca Lifo. troppo bello, quel figlio è troppo bello. Allora, poi, poi, parlavamo dei bianconigli, il, oh, il okay. bianconiglio che come molte sanno di quelle quattro iscritte che mi seguono molte iscrivetevi a suo eh, questa è stata la mia prima cosa che ho cucito ah ma dai la primissima cosa che ho cucito la mia prima creazione è un coniglio a Totilda bellissimo a me piace tantissimo Uè, anche molto, i, molto imperfetto però vabbè no no beh carino lo stesso. però questa è la prima insomma. io a che cosa l'ho abbinato a Roger Rabbit Oh, che bello! Sempre film, cartoni animati. Eh, vediamo, c'era questo attore che non mi ricordo mai come si chiama. Bob Hopkins. Sì. Eh, bellissimo. Eh, per lei, è bellissima. Lei, sapete come si chiamava? Lei? Jessica Rabbit. Jessica Rabbit, che è famosissima. Non sono cattiva, è che mi non hanno ti disegnata, ti disegnata così. così. Ebbene Paola? Eh sì, esatto. Non è cattiva, eh, lo disegnano. Diciamo no, qualche... È vero. Eh? No, però non è vero, ti <ride> disegnano cattiva. Eh, una curiosità per facilitare la recitazione di Bob Hoskins, che non riuscirò mai a dirlo, nelle scene in cui è accanto al personaggio di Roger, un attore, che è Charles Fletcher, ha indossato sul set veramente un costume da coniglio se no lui non riusciva a parlare a nulla A nulla io sì, io riuscirei perfettamente okay. mentre lui no, allora gli hanno messo lì una perché torre. non aveva il mio coniglio Tilda esatto e dopo hanno in post produzione e hanno creato Roger Rabbit. Se non l'avete visto perché è abbastanza vecchiarello, andate a vederlo con i vostri bimbi perché è bello molto sì, bello sì. ci sono sia le persone. Eh, in carne e ossa e forse credo che sia stato uno dei primi primo. Primo eh, primo film sì. dove abbinavano eh, cartoni animati a essere umani esatto ma è troppo forte, troppo bello interagiscono, parlano eh, appunto fanno un film perché loro devono fare un film poi c'è tutta una, una serie di mh, come si dice di proprio indagini, indagini poliziesche okay. comunque bello, andate a vederlo è eh, molto carino per i bambini, ma anche per gli adulti. Allora? Cioè mancano tre, a me mancano tre poi. Sì? <ride> non so cosa hai portato. La tiglia di loro. La giardiniera, Guarda. guarda. Guardate che bella! Si piegano le gambette. No, è troppo forte. La giardiniera ha le taschine. Eh sì, è per mettere gli attrezzi. No, è forte. La rosellina che ha appena colto dal giardino. La rosellina, i bottoncini. Il, il come si chiama? Il, il, foulard. il foulard. Allora messa a bandana. Il fulare messa a bandana. <coughs> allora, a che cosa l'ho abbinato io? La giardiniera. E c'ha anche i leggings sotto, cioè, ci deve fare No, so. vabbè. Che Erbe che si vede però tu lo puoi vedere. Eh sì, infatti: A taglia Erbe bello. bel film, l'ha visto che lei me l'ha suggerito lei veramente. Pensa del 1992? E io c'ero, ma io c'ero ah, da mo'. eh, molto bello che questo eh, trae vaga ispirazione da un racconto omonimo di Stephen King, perché poi si vede che l'ha cambiato tutto. Eh, anche se quest'ultimo intentò, ecco appunto, una causa per essere rimosso dai crediti, visto che il tema trattato era completamente differente. Vabbè, se lo dice lui: eh, il film tratta il tema della realtà virtuale, e anche qui credo eh, che si sia si stato... È stato. uno dei primi. No, ah, sì, perché fece... vi ricordo. Mm -hmm. Che fece scandalo perché all'interno del film c'è una scena di. Di sesso. Amore, amore, amore. amore no, di sesso. sesso. Di sesso. Eh, tra lui e non so chi adesso non me lo ricordo. E io. fece scalpore perché era. Beh, a parte che non era così comune far vedere far vedere certe scene, scene nei certo. film. Ma fece scalpore perché era la prima scena di sesso virtuale. Molto bello, per A me film. è piaciuto moltissimo. Eh, Vabbè, noi abbiamo la, la taglia Erbe Esatto <ride> Però è bionda anche lui era biondo così e infatti, infatti l'attore era Jeff Fay però c'era anche Pierce Brosnan C'è il cantellino Buttalo via Poi Le, gli ultimi due ok Il mio cuoricino batte per te Il cuoricino A che cosa volete mai che io l'abbia abbinato La story? <ride> è ovvio il film d'amore per eccellenza l'ho appena visto pianto, credo un mese fa ma per la centesima volta nel 1970 avevo 7 anni eppure mi è rimasto nel cuore eh, di Arthur Hiller e naturalmente gli attori erano Helen McGraw e Ryan O'Neill che ero persa per Ryan O'Neill però quanto era triste sto film Sai una cosa? Allora io l'ho appena visto da un mese e ti dirò non era così triste, è triste solo alla fine, devo, devo ricredermi, no? riguardarlo. Devi, devi riguardarlo perché l'inizio fino quasi alla fine è bellissimo, è una storia d'amore, c'è lui il giocatore di hockey che si innamora della preppy di lei, eh, Jennifer, vabbè, e, si innamorano, lui è ricchissimo, ehm, come, si, ehm, come si chiamava lui? Mm, Oliver Barrett IV, quindi il padre, il nonno avevano creato addirittura la biblioteca, tutta l'università, lui era ricchissimo, aveva una macchina, l'MG si chiama? Io l'ho guardato nel 1912 eh, okay. anche quello lì. Anche... Insomma era ricchissimo, lei invece no, era una ragazza normalissima. Lui aveva dei problemi con il padre, lei invece andava d'accordissimo con il padre, si mettono insieme sfidano questa differenza di classe sociale, di classe sociale brava grazie, sembra quasi intelligente, sì. no, quasi e, e, e, e, e lì parte la storia d'amore. Una storia d'amore che è, è bellissima, dolcissima. Um, poi c'è la neve, c'è nevica a un certo punto, e lì arriva il parte triste, eh, perché vogliono un bambino, eh, lo chiameremo come Buzz Clown, arriva purtroppo la brutta notizia che lei è malata, invece di, eh, di dire eh, è incinta, no, eh, hanno questa bruttissima notizia, ma dura po poco, molto poco la fine, lei è fortissima, parla con lui anche sul letto di morte, e gli dice mi raccomando dopo vivi, vivi perché devi farti la tua vita E lì è la parte tristissima effettivamente C'è la musica famosa di Love Story e quindi si piange Perché poi ovviamente alla fine e lei muore, non è uno spoiler e Come il mio Si sa No, <ride> e adesso? e Adesso vediamo se va avanti a riprendere Prova <ride> Scusa di averti rovinato il finale. Ah, ma adesso... Allora, no, eh, io preciso una cosa. Eh, ok. Aspettate che... Prova. Eccomi qua. Aspet ah, eh, dici dove andare avanti? Sì, dovrebbe andare ah, avanti. Okay. Eh, io tendo a sdrammatizzare, perché proprio Paola lo sa, io ho perso mia mamma veramente giovane, un po' come eh, la story, e questa storia mi ricorda molto la storia dei miei, Deve perché tempo, mio papà certo. tra l'altro... Tu ne ha perse due. Una dietro l'altra di mogli ecco. per due brutte malattie, quindi scusate, faccio la scema, ma perché se no mi metto a piangere. Eh, ok, film. <ride> allora, a tutti qualche cosa. Eh sì, l'ultima cosa doveva essere un bracciale cosa. di stoffa, ma in realtà nel mio casino non l'ho trovato. Ok, vabbè. Ho portato comunque una collana che ho fatto. Che hai fatto io. tu? Bellissimo. Con delle pietre dure. Ok. E io l'ho abbinato a cose preziose, vedi, ancora meglio forse. Perché sì. cose preziose. È uno dei miei film preferiti. Okay. Tratto eh, da un romanzo di stile. Ce ne parlerai del 1991. Sì. La eh, trama boh, nella piccola città del Mendy, Castle Rock. Te la racconto io. Vai, Arriva vai. questo signore dal nulla che apre un negozio dove vende mm. eh, cose preziose. Si chiama le... proprio il negozio sì. Cose Preziose. Il negozio si chiama Cose Preziose. Eh, vende. Mh, ogni anticaglie, no? sì, ninnoli, queste cose qua e stranamente vende eh, tutte cose che alla gente di quel posto piacciono, cioè non so, c'è cioè il pacchetto di baseball, allora lui vende la figurina del giocatore esatto. introvabile così. e lui con queste persone più che venderle scambia. E cosa succede? Le mette uno contro l'altro mm. seminando zizzania. E quindi c'è questo villaggio che comincia, cioè questa città che cominciano a delle faide. Perché quella ha detto, ha detto quella riporato. cosa dietro a me nel negozio e crea veramente tantissimo scompiglio, e se non mi ricordo male, mm. lui come è arrivato dal nulla mm. sparisce nel nulla. Eh, vedi, è giù è giù, è giù, è giù, ha ragione. <ride> Uh, ah, finché l'egoismo e l'avarizia delle persone del paese non li mettono l'uno contro l'altro esatto. distruggendo la città Alan decide di scontrarsi con Leland che era lui obbligandolo a lasciare la città senza però evitare la distruzione della maggior parte del paese e la morte di molti suoi sì. concittadini io ho letto il libro anch'io avevo letto il, il libro, libro. È molto sì. bello eh, curiosità, dai, l'ultimo. All'interno del libro si fa riferimento ad una fattoria fuori città in cui successe quella faccenda del cane, ovviamente, si riferisce a Cujo. Ah, ma... eh, lo sceriffo, vabbè. come si chiamano nei film cane. quando fanno. Eh, oddio, Flash... no. Flashback. No, non mi no, viene. No, non sai mi viene. Quando... no, sai che non hai crossover? Sì, vabbè. Cap... Non mi viene. Lo sceriffo era già comparso nella metà oscura. Eh, cose preziose hanno spartiacque nella carriera di King. Infatti, lo scrittore saluta per sempre la città immaginaria di Castle Rock, visitata nella zona morta, si sì, è capitato la zona di tutto. No, eh? eh, questo libro è considerato da Stephen King la parte finale di una trilogia di storie. Le altre due erano La metà oscura e il fotocane. Ah, un racconto breve, dicevo, non me lo ricordo. Un racconto breve contenuto in 4 dopo mezzanotte, sì, che ho letto. In cui conosciamo il personaggio di Pop Mary e il modo in cui il suo negozio fu distrutto. Eh, cose preziose riporta in scena Ace Mary, personaggio del corpo. Novella di stagioni diverse. L'ultima, quando Gaunt offre della cocaina d'asso, fa, ri fa riferimento alle pianure di Lang. Luogo immaginario della mitologia lovecraftiana. Cioè, proprio qua, capito? Questo è un richiamo no. culturale. Esatto, molto, molto forte. Una citazione. Una citazione, brava, una citazione. Basta, sì. e dopo sette ore di video ce l'ho fatta, è venuta la parola in giù. Va bene, speriamo che vi sia piaciuto questo abbinamento. Speriamo. A, a noi è piaciuta come idea per comunque eh, prendere una cosa e richiamarle A, a, tutto, sì. a noi è piaciuta molto. Film, è molto e al prossimo video, al prossimo sì. video. Mua, Un bacione Ciao Ciao ciao raga ciao, ciao.